avere un pensiero unico, assiduo, di tutte le ore, di tutti gli attimi, non concepire altra felicità che quella sovrumana, irraggiata dalla sola tua presenza sull'essere mio, vivere tutto il giorno nell'aspettazione inquieta, furiosa, terribile del momento in cui ti rivedrò, nutrire l'immagine delle tue carezze quando sono lontano e di nuovo possederti in un'ombra quasi creata, sentirti quando io dormo, sentirti sul mio cuore, viva, reale, palpabile, mescolata al mio sangue mescolata la mia vita e credere in te soltanto, giurare in te soltanto, riporre in te soltanto la mia fede, la mia forza, il mio orgoglio, tutto il mio mondo, tutto quello che sogno e tutto quello che spero.